Ciao a tutti, sono Emilio, faccio un saluto dalla Valle che resiste, ovviamente la Valle di Susa. Eh, spiegherei il motivo perché non sono lì con voi, perché il mio cuore in questo momento è, è giù a Napoli, a questo film fest. Eh, diciamo che mm, è un paio di anni che... Sto provando la repressione del sistema contro, contro chiunque si ribelli a, a delle, chiamiamole, ingiustizie, no? Perché poi giustizia che cosa, che cosa è? E io vengo attaccato da un mare che credevo fosse qualcosa di, di simpatico perché invece il MAE è un mandato di arresto europeo. Eh, per cui dicono che, che io sia un nemico della giustizia, poi io posso dire ma come faccio io a essere un nemico di qualcosa quando io non so odiare, però so detestare, quello sì, è tutto quel mondo prevaricante. Cioè quelli che odiano le persone in quanto razze, quelli che facilmente si attivano a devastare il territorio, cioè gli inquinatori, i devastatori. E forse il mio problema è che a me quella gente non mi troverà inerme. Cioè, per cui il fatto che io mi sia difeso da qualcuno che con i loro manganelli pensano di sistemare tutte le cose mi ritrovo agli arresti però facilmente io... loro dicono che sono nell'illegalità io so cos'è la cosa giusta cos'è legale non lo so perché mi sa che in questo momento la legalità e la giustizia non viaggiano sullo stesso binario e allora mi trovo qui, un momentino, momentino negli impicci, come, come dicono i nostri compagni romani, infatti mi hanno sradicato dalla nostra montagna, perché io c'è stato un momento che avevo dieci paesi dove ero bandito, si chiamano le misure cautelari, avevo i divieti di dimora da dieci paesi, tutti i paesi che da, dalla valle portano su in cima alla montagna infatti l'unica montagna che mi è rimasta in questo momento da, è, è, è questa qui perché ha detto se Emilio non può andare alla montagna è giusto che la montagna vada da Emilio e mi hanno portato questa roba qui la la comunità montana in ogni modo ragazzi mi raccomando forse il mio problema è che ci ho messo un po troppe energie no? a difendermi da da quelli che pensano che con il loro manganello, con i loro lacrimogeni, eh, arrangino tutto. Eh, per questo non è che chiedo clemenza, mi piacerebbe che in quella situazione lì eh, ci fosse un bel video di come è, com è, è successo quel fatto che mi porta ad avere un arresto internazionale, che così parleremmo di una bella storia cioè di qualcuno che non aggredisce ma si difende solo da quella violenza dello Stato, legittimata, quella violenza. Per cui io sicuramente da, da buon notav mi sono anche speso per l'aiuto a esseri umani che in un momento difficilissimo della loro vita si trovano a provare a passare i nostri... Balichi montane e, e non si rendono conto quanto è insidioso attraversare una montagna se non sei preparato e se non conosci l'ipotermia. Per cui i miei reati sicuramente eh, sono stati legati al movimento Notav e da quando come movimento ci siamo posti sulla situazione frontiera abbiamo, con, abbiamo concordato che fosse doveroso e giusto aiutare questi esseri umani anche perché io non so odiare però come ho detto detestare sì e detesto gli esseri umani che odiano altri esseri umani in quanto razze in quanto etnie e, e a me è venuto facile mettermi in gioco sull'aiuto Uh, diciamo per eh, questo momento difficile per questi esseri umani chiamiamo la situazione migratoria non voglio entrare nella filosofia però a me mi resta solo l'azione o gli aiuto o mi giro dall'altra parte visto che sono le nostre montagne queste le, le montagne notar eh? eh le abbiamo il diritto di chiamarle le nostre perché perché la terra è di chi la difende, da chi la protegge, da stupri di inquinatori della terra, di distruttori della terra. Per cui oggi i miei reati sono aumentati, non sono più solo quelli inerenti a, ad abbattere un, un defender, un, gens, un jersey eh, dentro i boschi. Eh, adesso ci sono anche i reati di aiuto umanitario, perché io so questo, che quello che ho fatto, non so se è legale, però è il sacrosanto è giusto. Per questo vi dico, ragazzi, mi raccomando, eh, sempre a testa alta, perché è eh, questione di energie, ne mettono anche tantissime loro, i, gli odiatori degli esseri umani. Eh, per cui vediamo di mettercene anche noi, da, per contrastare quel mondo allora vi dico mi raccomando Gagliardi e a testa alta eh? per cui sicuramente vorrei essere con voi eh? però in questo momento mi dicono che disciplinatamente aspettiamo questo mai sì. e poi dopo il 26 di novembre si vedrà bene e Poteu no povo, é?